too bad. Ragazzi, sono Dani 26. Oggi vi mostrerò come smontare un Samsung Galaxy Ace. Allora, bisogna eh, dobbiamo munirci di un cacciavite e svitare queste viti più piccolo che avete, più o meno di queste dimensioni qui. allora Innanzitutto, dovete togliere la batteria, se no, non si può aprire, dovete svitare queste viti qui: questa, questa, questa, questa, questa, questa, che sono per un totale di 7 viti, eh, 3. Mm. e poi una qui per questo connettorino magico eh, evita eh, evita eh, che entra acqua nel dispositivo anzi nella batteria perché adesso vi farò vedere com'è che più o meno forse è la prima volta che lo smonto vi farò vedere più o meno com'è che mh, si smonta adesso non sto eh, si entra nell'inquadratura il telefono ok dovete stare attenti perché ci sono due viti eh, in quelli proprio originali dovrebbero essere qui e qui che appunto um, ehm, non um, che appunto queste sono molto dure non dovete tirarle via perché se no le spanate dovrebbe quindi adesso sono in una posizione scomoda, adesso le svito tutte, e, tranne quelli lì, perché io l'ho già smontato. A dire la verità uno, perché io ne ho tanti di questi qua, però questo qua no. Quindi adesso vediamo se è ufficiale, perché ho visto tutte le guide dei di telefoni appena comprati, quindi di tanto tempo fa, perché eh, madonna. Ecco mi sa che qua c'è una vite, appunto una di quelle viti dure, dovete solo svitarle, non dovete non svitarle, svitate, se poi non vengono via pazienza. Se vengono via tutte vuol dire che avete una gran forza perché... Ok. Benissimo, se non vengono via le viti, non sforzate il telefono, ma se non vengono via tutte, dovete sforzarla Non tirate gli pugni troppo forti, perché se no distruggete il display. Allora, poi dovete dal, dal punto per la batteria, spingete tenendo soltanto la. Oh, è uscita una vite, solamente tenendo. Eh, spingendo, cioè dovete tenere il telefono qui da questi bordi, dei bordi, non dovete fare così, perché se lo fate vi uscirà lo schermo, guardate, guardate, vi faccio vedere dal sotto che si apre, vedete, e si, sì. ho spostato di una cosa, ok, adesso... Dovete, quando arrivate a questo punto qui, dovete spingere e tirare, eh, pregando che si stacca questo pirulino qui, questi due pirulini, che servono. Uno per tenere la batteria, che sarebbe questo qua. Cioè uno per tenere questo connettore qui fissato bene questo qui questa porta qua che si apre si chiude e uno per il jack quello del jack l'abbiamo staccato è il problema che aspettate che provo a svitarlo di nuovo e se... non, non tirate troppo forte perché vuol dire che non le avete svitate bene le viti e ritentate ok adesso adesso non si stacca vuol dire che dovremo iniziare a fare un po dovete spingere e tirare il display cioè dovete spingere questo ma tirare questo ah, ok se non esce appunto dovete riavvitare la vite e svitarla io se non viene via vuol dire che appunto invaliderete anche il sigillo di garanzia infatti vedete un po l'ho stortata la porta vuol dire che il mio si sta aprendo non potete utilizzare il dispositivo quando eh, sarà staccata appunto? La chiamiamola così membrana, una membrana ok. Ci vediamo tra un secondo. Appena finito di tentarlo di svitare perché non viene via. si attacca oh, cavolo! ok ragazzi sono il dalle 26 del futuro allora mentre lo staccavo si è staccato soltanto che, essendo che lo stavo rimettendo la clip non la metterò nel video si è aperto e ora vi mostrerò come è fatto e credo però che si sia spaccato perché è saltato questo pirulino, mio, pirulino adesso proverò a staccare lo schermo anche se non ce la farò mai e voglio vedere se almeno ah no no ho no, capito capito capito capito cosa che è saltato ok abbiamo staccato il display ragazzi abbiamo staccato il display però dobbiamo stare attenti perché se, se non lo ricolleghiamo più il display questo telefono smetterà di funzionare per sempre però non è una cosa buona molto non è buona Ok, allora, sto pezzo qua credo che non servirà più a niente, quindi lo possiamo anche buttare. Però io mi chiedevo, allora, ah, c'è il tasto In realtà sto Ragazzi, è così che un tasto home. Guardate, tasto è fatto così, bam non ha il tasto home questo telefono adesso. Adesso poi guarderò dalle riprese. Vedete? Che c'è questo buco qua. Che perché il tasto home? non è altro che un tasto come ogni tasto. Soltanto che eh, è finto. Cioè nel senso... Noi vediamo i tasti così oppure così. Non li vediamo così, ad esempio. Mm? Poi dovremmo anche ricollegare il display. Allora, io adesso... La mia preoccupazione è quella che non funzioneranno più i tasti. I alcuni tasti, vabbè, adesso iniziamo a ricollegare lo schermo perché dai, lo facciamo dopo, ah, ok. Ok. Ok, okay ho capito. La, questa qua è la motherboard. Mm? E questo. Va, vanno riavvitate le viti Perché se non le riavvito Rischio di distruggere tutto Perché viene via continua a venire via la motherboard E non è una cosa bella Quindi adesso metterò in pausa Il video e le riavvito Ah no non si riavvitano Perché ci sono i buchi per attaccarsi qua Quindi no non si, Le posso riavvitare Comunque il tasto home Il nostro maledetto tasto home È questo qui io lo schiaccio vedete che dà lo stesso feedback di quando io lo dovrebbe essere più o meno così aspettato un secondo che lo chiudo perché sennò non andrà mai a parte che adesso il display è staccato quindi appena lo accendo non avrà manco la corrente c'è cioè, il tasto home non è altro che un bottone non è altro che un bottone c'è un tasto eh, finto però perché io vedete è un tasto duro che touch mm, soltanto che adesso senza il tasto home non si potrebbe andare in recovery quindi potrebbe essere che abbiamo fatto un bel casino però se noi riusciamo a rimontarlo e riusciamo anche ad attaccare il display no allora il display dovrei avere una certa conoscenza per riuscirlo ad attaccare io non ho mai montato niente anzi a dirlo tutto ho smontato le robe ok display attac schermo attaccato ora tasto home ok e il tasto home risulta un pelino più difficile Okay. vai chiuso Chiuso adesso provo a inserire la batteria e se tutto va bene si dovrebbe accendere dando qualche errore perché, perché non si accende okay. si accende ragazzi si accende Samsung Galaxy A vuol dire che funziona tutto perché il display è attaccato e quindi lo vediamo perché attaccato. Vabbè. Adesso vedremo, se non abbiamo distrutto il display se sì. i cristalli liquidi sono ancora intatti. Vediamo se i dati ci sono ancora. Se abbiamo toccato nella memoria, ok. Ha fatto il suono. Vuol dire che, um, in generale, ha la connessione, ha la connessione alla memoria. Che poi vi faccio. Ok, dice che la batteria scarica quando fa questo suono qua. Vuol dire che la batteria scarica. Si va sul punto che si è resettata allora. Perché come potete vedere adesso sono le notifiche. Sono, sono le 10.06. Io si sì, registro il video abbastanza tardi. Ah, ok, il tasto home funziona. Cioè non funziona più niente. Non va il touch. Non va il touch. Dobbiamo togliere la batteria e capire perché non va più il touch. Allora, perché se non. Ok, allora, forse perché non era inserito bene. Perché appena dal momento che l'ho staccato, si è spento. Cioè, dal momento che l'ho aperto, lo schermo si è staccato. Allora, il touch eh, funziona perché c'è lo schermo, cioè senza lo schermo il touch non va. Mm. Cioè, non è che è colpa dello schermo se va. Se lo schermo non viene alimentato, il touch non funziona. Anche se lo voi lo utilizzate con desktop remoto, allora, io so più o meno. Allora, potrebbe essere che non lo richiudiamo più perché c'è una cosa. Nei vecchi telefoni, di solito quando tu tira, eh, lo aprivi, ehm, c'era sempre un piccolo eh, indicatorino. Ecco. Questa è la memoria. Ok. Questa è la memoria. Se noi stacchiamo questo pinnettino qui, il nostro telefono non avrà più la memoria. E adesso lo chiudo. Provo a chiuderlo. E se non va più il touch, eh, arriviamo a mille like. E vi farò un video su come eh, lo cavo il tasto home ma oh no, tutte le volte mi dà un fastidio. Ok, aspettate che reinserisco sto pin. E okay. un secondo, voglio vedere però il telefono senza se, voglio vedere se parte. Anche senza il pin. Se, par, se non parte, vuol dire che eh, si accorge se ha lo schermo installato oppure no. No, no, no, no disastro si è staccato il tasto power ah no, no. ah no no no no no il tasto power, è soltanto il display che, che si è staccato, ah vero se non ce la batte... no la no no c'è, vabbè, allora no lo scopo di questo video era quello di farvi vedere come fatto dentro un telefono per magari le persone appassionate come me di tecnologia ora non, forse non lo recupererò mai più potrebbe essere oppure potrebbe essere che lo recupererò boh non lo so mm. arriviamo comunque a mille like e cercherò di ripararlo adesso no, non so più co come com era ah si sì, vero sì, era così Ok, forse così va con soltanto questo pin. Ah, no, non, non ci andranno più i testi del volume quindi ho un telefono adesso senza i testi del volume più e meno. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ciao ciao. ciao. Cos'è questo qui? È un telefono smembrato da me. Adesso lo provo a rimontare per bene e. Ehm lo provo a accendere se non si accende arriviamo eh, scrivetemi eh, se volete qui nella chat vabbè um, se volete un video su come lo riparo